Sai fare l'analisi testuale delle canzoni Apri tutte le porte Stai andando forte Apri tutte le porte Gioca tutte le carte Brucia tutte le scorte E fai entrare il sole Le parole in rima sono Forte, porte, scorte Le parole in consonanza sono carte e scorte le parole in assonanza sono sole forte scorte nella rima sono uguali sia le vocali che le consonanti dall'ultimo accento tonico nella consonanza sono uguali le consonanti dall'ultimo accento tonico nell'assonanza sono uguali le vocali dall'ultimo accento tonico. Tutti i versi di questa canzone sono settenari, versi da sette sillabe. Questa canzone è una canzone cantata nel Sanremo del 2022 da Gianni Morandi, scritta da Giovannotti. È una prova evidente che le figure retoriche aiutano a ricordare i testi. Tutte queste assonanze, consonanze e rime rendono la canzone facilmente memorizzabile e facilmente ricordabile. Si ricorda facilmente, basta ascoltarla un po' di volte che diventa facile ricordarla. Ciao, al prossimo video, vi aspetto. A presto.